Ciao, io sono Denis. Oggi sono in cucina perché voglio preparare assieme a voi il Tibicos, detto volgarmente kefir d'acqua. Questo video non vuole essere una spiegazione su tutti i benefici che può portare il kefir, quanto una condivisione di come io preparo questa bevanda. Entriamo subito in azione personalmente conservo i grani di kefir all'interno di acqua zuccherata in un recipiente di vetro che cambio circa una volta a settimana quando conservo il kefir alcuni sostengono che sia meglio non sciacquare i grani trovo onesto dirlo in quanto potrebbe essere un'alternativa interessante da valutare riempio ora un'ultima volta d'acqua il recipiente per poi aggiungere gli altri ingredienti inizierò aggiungendo 3 o 4 cucchiai di zucchero Solitamente uso quello integrale, siccome ho quello in casa, ma anche qui ci sono diverse teorie. Un altro elemento importante sarà la frutta secca, da intendersi come frutta zuccherina con poca acqua o disidratata, come mango essiccato, fichi secchi o come nel mio caso con un dattero. In questo caso ne uso solo uno, siccome è un dattero molto grande, quando ho datteri più piccoli ne uso due o tre. Taglio un limone e ne immergo metà trovo opportuno usare limoni biologici e lavarli bene aggiungo infine l'acqua necessaria per riempire il recipiente che è poco più di un litro e lascio a fermentare per uno o due giorni ho lasciato il preparato in fermentazione per poco più di 48 ore trovo un colore un po' più scuro e delle bollicine per tirare fuori il limone e il dattero userò un cucchiaio di plastica ho sentito che, a contatto con il kefir, vanno bene anche vetro e ceramica, ma non legno e metallo. Mi preparo a spremere il limone. Chi mi ha insegnato a fare il kefir lo usa, ma ho provato anche senza ed è interessante, specialmente per come mantiene il sapore dopo alcuni giorni in frigorifero. Metto da parte il succo di limone e mi preparo a filtrare il preparato. Per filtrarlo userò una rete di plastica che mi permetterà di raccogliere i grani di kefir. Riempio nuovamente il recipiente dentro cui tengo i granuli con acqua e zucchero. Faccio questa operazione perché ho capito che ai batteri questo ambiente piace e io li voglio trattare bene. Manca poco e sarò pronto ad assaggiare questa preparazione. Aggiungo il limone spremuto e verso il preparato del bicchiere, mi gusto così gli effetti speciali di questa fantastica bevanda. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e metterò in descrizione qua sotto alcuni link interessanti in merito al kefir. Mettetemi qua sotto anche i vostri commenti se avete provato anche voi a fare il kefir o se avete delle domande. Iscrivetevi anche, magari se siete più esperti di me e avete qualche consiglio da darvi. Il video è finito e vi saluto. Ciao!